Attenzione, in questo video vedrete immagini totalmente casuali, tratti è una classica giornata al motolino bike park. Buono. Eh, parlo con lo sfalloppio? Stiamo mangiando e arriviamo. Ma che cazzo state mangiando a fare? Non siamo a fare la spesa, eh. Ma figa, ma sei, sei serio? Sì, oggi il sole non girate? Ma porca, non siete rincoglioniti, eh. Posso? Posso dirlo? 11, 11.01 Una viene cioè a Livigno c'è questo tempo Cosa fa la prima cosa? Vado a fare la spesa Ma io dico ma Cioè ma perché? Cioè, cioè ma perché? Cioè Cioè tu mi devi spiegare il motivo Perché il Monza Pizza Bike Park Attrae i casi umani Cioè non, è, non esiste una persona Che sia al Monza Pizza Bike Park Che non è un caso umano Cosa so vuoi? Cosa ti devo dire? Sapete che video è questo? Il classico video che faccio ogni anno, totalmente a caso al mottolino. Perché uno all'anno devo riuscire a fare lo sto cazzo di video dove non penso a filmare, ma penso solo a girare. Comunque, è bello che dici mentre filmi che vengo a Livigno. E non filmo Sono incazzato comunque Sono veramente incazzato Weekend di chiusura C'è il sole Siamo venuti venerdì Proprio per evitare il brutto tempo di sabato e domenica Vengono sui bambini della Monza Pizza Gang E dove sono? Sono a far la spesa Poi prendono per il culo l'alboreto E poi fanno peggio di lui Ciao, quasi quasi per iniziare inizio in che parli tutti e due <ride> Eccolo. Padre nostro che sei dei cieli Buono, buono Oh, shit E va lì, Robbins Oh, my God È lungo Il trucco, ragazzi, per voi pare tanto è guardare la ruota dietro Come fare Non volevo dissarlo, scusa Oh, ricordati, adesso, sui due condomini Fidati, guarda la ruota dietro Sì Oh, e poi appena terra devi casarti eh che sì, devi fare sì! aspetta adesso mi fermo mi fermo mi fermo perché devo farglielo vedere prima mi sembra che non ha capito come si fa robi non hai capito osserva E le gambe un po' così larghe quando arrivi qua fai hai visto vedi così si chiama Chi che eri lui il, il barlafus <ride> eh, perché che poi ce ne tanti che whipano così in realtà Cioè è così che si whip Tu esci dritto e guardi la ruota dietro Au au k o v doppia Tu ti ho whip Che Che tecnicamente difficile come trip che... Non è facile comunque Ma infatti cazzo dopo devo provarlo con la dirt Andiamo giù a provarlo sul bag E lo, lo, così lo perfezioni Io po'. posso perfezionarlo sul bag <ride> Che cosa scavata! Ah, oh. oh, ragazzi, dopo il party ride questo tepore estivo, questa tranquillità non mi sembra vera. Eh, non è il party ride oggi. Bella, siete venute per il party ride? No, perché non era oggi il party ride. Eh. Che bello è un'occasione più unica che rara questa eh. Vedere la bandiera lì giù Quindi Roby tu cosa fai? Fammi fare un giro Va bene Ti è già venuto un po' l'accento di Vignasco Ho sentito Fai due salti Accarezza un po' le mucche <musica> E la madonna <musica> Bene Abbiamo scaldato un po' Il corpo e la mente Con questo flippettino Con la DH Oh ma guarda Ma cos'è? Merdina l Hai fatto tu Tutto mi ricorda l'alboreto Non c'era l'alboreto e eh, quindi mi voleva accompagnare a Flippare lì Sì fa... I'm alone now Ho lasciato me stesso Qui c'era un ripido se non mi sbaglio Non mi ricordo dove va preso Beh io lo prendo centrale Teki, Taki taki Taki taki tachi! Wow! Questo shark find a ollare Big boner da frenare un pelino E schiacciare The big one big, No ho sbagliato Devo fare big no foot mi faccio Big no foot per festeggiare Facciamo spaventare Robby Su un punto che non avrebbe senso cadere Perché ho fatto quel salto lì e è impossibile arrivare qua Però tipo adesso sparo la bici qua Dico aiuto Robby aiuto Oh Robby occhio Aiuto Robby Aiuto Qua qua qua qua Vieni vieni Vi lascio mi lascio vi lascio, lascio Minchia sono sparato dentro sto albero Sto fischiando? Ah, Bastardo va forte lui eh Sono dentro Non riesco eh Cioè vedi giusto quei Tre metrelli Attenzione Ma guardalo come va Eccolo E oh ora Tentare. Comunque cazzo raga sta bici sarà un po' vecchia Di forme e infatti vi spoiler Che adesso sta lavorando a bici nuova <ride> Non volevo dirlo scusate Però è una bici che non è stata concepita da DH estremo Ma con l'intento di farci free ride E infatti è bella perché è corta È piccolina, è super maneggevole Belli pieni, Belli pieni guarda di qua, mangiato bene? Oh brutto paccaro eh, tutti e due non, Oggi mi stanno girando i bar A me girano i coglioni hai mangiato il formaggio stamattina? Ah, Ti sei svegliato un po' perché figa Ti è venuto su e quindi vado a mangiare i cetrioli col formaggio No figa ho fatto un'insalata greca buona eh? Gre Grecia di vigno Glielo dici te o io dico io? Ciao Luca non mi ricordo una cosa oggi ti ho già mandato a fanculo Cioè sì. ma hai sentito quello che hai detto? Tu stamattina sei partito alle cazzo di sei da Monza per sì. Venire a girare sì. e cosa fai? Sì. Vieni, Tanto, Vieni qua alle 10 a mangiare l'insalata greca ma livigno non... Ma Scusa non mi ricordo una cosa oggi ti ho, sì. ho già detto che sei rincoglionito. Siccome quei bastardelli mi hanno fatto venire voglia girare. In dirt A vederli Scaricato la dirt ragazzi Adesso andiamo su in jump A farci una bella session Ma la cosa È che i bastardi Mi hanno convinto Ad andare su Proprio con la dirt Con lo etto E fare il pezzo di discesa Così almeno Buttiamo via la bici Proprio prima dell'Australia Perfetto 1, 2, 3, 4 coglioni Con le bici sbagliate Oh Luca Sui panettoncini Barspine eh Arietta grosso, dai No, dritto non lo faccio con la dirt. La è bello che non è che ho fatto due salti per abituarmi, No, DH dirt e da drop. Vediamo, Riccardo. un cash rule oh, oh, shit. Yeah. andiamo subito di nuovo trick oppo cash quindi di qua Ah oh, che grattata! Cazzo di mulci merda! Sono grattato la schiena alla morte! Ma questo mulci gratta la vita! Oh, che bruciata! Cosa cazzo brucia sta merda? L'opzione è una, chiuderlo per non, per non grattarsi ancora la schiena. Oh, che bella facciata del mulch! Ah, che Che salvataggio era? Il salvataggio era più bello del trick, Mauro. Primo sul duro, raga. Sì. Oh! Oh! Raga, sta soffiando. Ah, oh, vai che c'ha il vento dietro, eh. Ricky è arrivato lunghissimo. Africa. Porca oh, tro... Sai quando la prendi in... Tu hai detto che vuoi flippare? È un ferro vecchio. Ora Mado pesa tanto. Ma qui si muove tutto? Tua? Eh? Sì è mia. Senti senti neanche il rumore. Bene eh, ha detto il signor Nico che vuole flipparla. Ci proviamo. Eh, ragazzi è come flippare la moto più o meno. Stessa sensazione. Io non girerei mai con la tua bici. Bene ragazzi, la session di Dirt è stata molto breve come al solito ma intensa Con quattro bestemmie e un trick nuovo Vento si è alzato, è ora di andare a riprenderci la DH Ti metti i bastoni tra le Cioè quasi sono venuti già in Dirt hanno lasciato le bici lì La strada è lì Cioè chi è che vi ha detto di lasciarle? Spiegami il concetto di lasciare delle bici da tot euro nell'erbetta così, eh, lasciate libere. Perché siamo a Livigna a fine stagione e non ci sono più turisti, si può fare perché qua non ruba niente. Ma porca puttana, Luca, ma come cazzo stai? Hai mangiato l'erba delle capre, te stando qua, eh. Per favore, fammi fare l'integrazione di foodspring. Quindi adesso te la bevi perché è sciolta e l'ho lasciata in macchina, porca puttana. Ho da fare un discorsetto qua perché Quest'anno Foodspin ragazzi ha veramente supportato Tutto quello che ho fatto ma in particolare La cosa più figa che abbiamo fatto è il party ride Ha pagato i 40 bypass per ogni tappa Del party ride e io quando vi faccio Vedere i prodotti è perché io Sono sponsorizzato da loro però è anche Un prodotto che veramente utilizzo E soprattutto quando qualcuno di voi Mi chiede tavolo voglio aiutarti qua di là Se voi acquistate i prodotti che io sponsorizzo Il brand è solo più contento e di conseguenza Riusciamo a portare sempre contenuti Più fighi Tu portati i create quando voi comprate i prodotti che noi promuoviamo Chiaramente utilizzate i link in descrizione per acquistare le cose Siamo tornati in pista ragazzi Tu segui me che ti faccio vedere una bella linea Qui c'è la linea free ride Gli han chiccati di brutto Gli han chiccati di bestia questi guardali qua Non volevo spaventarti in realtà Sei buono Dai dietro è attaccato Sei già lontano È la preda È la preda È la preda È la preda Qua Siamo dentro nella BB è Già incazzatina Eccolo qua Ah ma ha fatto la chicken Questa è la linea difficile Oh visto Beh raga adesso Una piccola 58 sit C'è già un po' di brezza marina E come al solito da solo Perché oggi è una giornata in solo praticamente L'unica volta che l'ho provata ero qui con Ivo Padre nostro che sei nei cieli. Che bello raga, io re anche Due giri da soli così Tutte viste qua è bellissimo uh! Quest'anno purtroppo sono venuto solo una volta a girare al Mottolino Tra i 20 gare e quant'altro Sapete, cioè, veramente manca il tempo per poter venire a girare Più spesso in DH mi piacerebbe passare molto più tempo Io infatti l'ho apprezzato il periodo del Covid Perché ho girato tantissimo Bike Park in quel periodo io ho girato veramente un sacco Niente raga, stavo straparlando Ciao, ci vediamo l'anno prossimo, bella Find a